Può forse un cieco guidare un altro cieco? Questo è l'interrogativo che Gesù ci pone questa domenica per portarci su un altro terreno, che è quello della coerenza e della onestà, della lealtà. Perché molto spesso noi ecco, ci attardiamo a guardare agli errori degli altri, a giudicare quello che fanno gli altri di sbagliato e non guardiamo a quello che facciamo noi, guardiamo cioè alla pagliuzza che è nell'occhio del fratello e non alla trave che è nel nostro occhio. Tra l'altro bisogna pure dire che in riferimento a quella espressione, a quell'interrogativo di Gesù eh, effettivamente il cieco può guidare un altro cieco come pure può guidare un vedente. In senso spirituale sì, non, non è che voglia adesso contraddire il Vangelo. È chiaro che se intendiamo la cecità come una difficoltà, nel, avere, nel percorrere le strade de, del mondo, nel percepire lo spazio, questa difficoltà c'è, è, è, è inutile eh, diciamo, con questo negarlo. Però ecco, i ciechi certo hanno bisogno di qualcuno che li accompagni, hanno bisogno di tecnologie, di strumenti precisi, me ne accorgo come assistente nazionale del MAC eh, che questo è necessario, però mi accorgo pure come tante volte sono proprio i ciechi a guidare altre persone, ad essere delle ottime guide spirituali, eh. dal punto di vista della fede, da un punto di vista anche umano, della maturità umana, sono degli ottimi consiglieri, delle ottime guide. Quindi effettivamente non si tratta, Gesù non intende parlare della cecità in senso fisiologico, ma piuttosto della mancanza, no? mancanza di fede, mancanza di spiritualità e soprattutto anche di una mancanza personale. Io ho una trave nel mio occhio, ho diversi errori, compio diversi errori e i miei errori sono anche più grossi di quelli che sto guardando negli occhi degli altri e questo sicuramente eh, mi, mi mette in una condizione eh, di svantaggio perché non sono in grado io di giudicare, chi sono io per giudicare, non devo giudicare l'altro e in genere coloro che si attardano a considerare gli errori degli altri è perché quegli errori, proprio quelli su cui battono continuamente, sono proprio gli spazi irrisolti, le situazioni irrisolte, le zone irrisolte della propria vita questo anche in psicologia si dice se io continuo a guardare i difetti degli altri e a guardare quel tipo di difetti è proprio perché non lo ammetto ma inconsciamente sono i miei difetti, sono proprio i limiti che mi caratterizzano. Forse non sarebbe male fare un esame di coscienza riguardo e guardarsi dentro con più onestà perché in effetti prima di guardare agli altri dobbiamo guardare a noi stessi. E questo sicuramente è un fatto importante, quello che Gesù chiama appunto l'ipocrisia. Ecco, non dobbiamo essere ipocriti perché gli ipocriti non hanno spazio nel cuore di Dio. Buona domenica.